ciao a tutti sono candida nel video di oggi voglio decorare questo contenitore questo portadossier o quello che volete che ho comprato da ikea sono due pezzi adesso li apriamo ne decorerò uno dei due chiaramente poi eventualmente se le cosa piace decorerò anche questo in maniera magari diversa per questo lavoro utilizzerò l'album di stamperia azuleios che è un album veramente veramente bello ha delle carte molto molto particolari che ispirano diversi progetti sono molto molto belle abbinato a questo album utilizzerò eh, lo stencil che ha praticamente queste, queste mattonelline eh, sia quadrate che rettangolari che andrò a fare con lo stencil sul mio contenitore e poi utilizzerò che richiamano un po' i colori del mio album. Nello specifico abbiamo il tortora, il turchese indiano, il verde pallido, il torroncino e il tortora. Diciamo che utilizzerò questi colori per, per pitturare il, il mio contenitore come base. Dopodiché a parte la carta, se utilizzerò qualche altro abbellimento, lo vedrò man mano che, che realizzo questo progetto. Come prima cosa andiamo a colorare tutto il mio contenitore con i colori che vi ho detto. Farò una base del colore più scuro, che è questo turchese indiano, e poi sopra andrò a spennellare un po' degli altri colori. Adesso farò questo lato così vi farò vedere come ho intenzione di procedere e poi lo, lo, lo colorerò tutto. Quindi partiamo con questo. In questo modo vedete che praticamente il colore non è più uniforme, ma ho sporcato il mio, la mia base turchese con gli altri colori in modo da dare una colorazione irregolare. In questo modo, fatto questo, vado a colorare tutto il mio contenitore nello stesso modo. Una volta asciutto, il, il mio contenitore si presenta con queste tonalità di colore vedete che si vedono proprio le pennellate dei colori diversi che ho dato adesso procedo con il fare lo stencil intorno a tutto il mio contenitore farò uno stencil bianco Questo è il lavoro finito, magari vi spiego qualche particolare. Eh, dunque ho utilizzato, avete visto, a parte gli stencil, la carta, delle, una decorazione in legno, una cornice, eh, questa decorazione che ho eh, riempito con uh, un pezzettino di carta di un album stamperie con della resina e poi queste decorazioni che se volete vedere come si realizzano eh, nel video in cui io... Ho ricoperto con la carta scrap un set in cartone di IKEA eh, con l'album lavanda e con lo sfondo blu. Ho fatto proprio vedere come realizzare questi, queste decorazioni con la soft clay e con gli stampi di stamperia. Qua dietro ho messo eh, una, una carta, eh, sempre la carta scrap dell'album eh, Azulejos, però ho lasciato questo particolare in modo da poter magari scrivere che cosa contiene il nostro contenitore. E invece da quest'altra parte ho di nuovo ritagliato particolari del, dell'album e un'altra mattonella della decorazione che vi dicevo prima. Se avete dubbi o domande scrivetemi e cercherò di rispondere più in fretta possibile oppure se vi fa piacere lasciatemi semplicemente un like o un commento così eh, saprò se il video vi è piaciuto e, e magari la prossima volta decorerò anche il secondo, la seconda parte del contenitore perché avete visto che nella confezione di Ikea ce n'erano due uno dentro l'altro. Se non siete ancora iscritti al mio canale vi fa piacere vi chiedo di farlo così mi aiuterete a farlo crescere.